Io sono tra le persone che hanno seguito il leader di questa legge in tutti quanti questi anni e due piccole eh, note, si parla tanto di giovani, a me interessa anche capire che qual è il secondo passo, cioè dopo che un giovane ha vinto un premio, due premi alla coreografia, tre premi alla coreografia, comincia ad essere invitato in piattaforme internazionali, che cosa succede? va a finire che si deve costituire la sua compagnia e entrare, per quanto riguarda la danza, l'80% delle compagnie finanziate non superano gli 80.000 euro per vivere e fare 30 spettacoli in un anno, non potendo pagare neanche i propri danzatori. Qual è il secondo passo? Benissimo attenzione ai giovani, benissimo dare attenzione ai giovani, ma attenzione, diamo modo di accompagnarli nel loro cammino fino a diventare grandi e famosi, non ce lo dimentichiamo e non ci dimentichiamo il ministro Ormai perché è la terza volta che non lo sente dire, è un'urgenza il problema di disoccupazione, è veramente per noi una grande urgenza, sono ragazzi soprattutto, ma non solo lavoratori dello spettacolo, che devono avere gli stessi diritti degli altri lavoratori. Devono per ottenere la disoccupazione, vuol dire che hanno lavorato, vuol dire che le imprese hanno versato i contributi perché devono essere trattate in modo diverso, l'ha detto giustamente Mini per un decreto raggio del 39, e un regolamento del 29, insomma, veramente è, è, è assolutamente ridicolo. Eh, è preoccupazione riguardo per e eh, io seguito la legge e mi dispiace vedere, e questo vi chiedo ai relatori della legge perché, il provvedimento che equipara il regime fiscale per le scuole di danza alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. Eh, è un problema che probabilmente voi non conoscete, riguarda però una cosa come 20.000 scuole di danza, 50.000 insegnanti di danza che oggi... Eh, sono costretti, per vivere e reggere la concorrenza a trasformarsi in società e associazioni sportive e diventantistiche e promuovere lo sport della danza sportiva italiana. Permettetemi, la danza non è uno sport, è un'arte. La ma non sono le iniziali, diamo dignità, perché questa legge dà dignità, io voglio dignità e chiedo dignità per le tante scuole italiane che hanno una funzione sociale educativa fortissima proprio e sono la base come possiamo portare questi giovani al teatro fare quelle opere cioè è inutile andare nelle scuole noi ci abbiamo le scuole di danza sono bambini che vogliono studiare danza sono i, i, quelli che proprio dicono fateci andare a teatro e che cosa gli facciamo? gli facciamo andare nei palazzetti dello sport a fare le gare questo tributo rischia di ufficiare un altro provvedimento fondamentale che questa legge che è quello che regolamenta l'insegnamento della danza in Italia perché si rischia a questo punto che a dare i patentini, perché io li chiamo così per l'insegnamento della danza, sia il CONI. Abbiate pazienza, la danza classica, la danza contemporanea non è il CONI. Vi prego, vi prego.